Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema spalmabile di caramelle rossana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono caramelle rossana, latte intero, nocciole tostate, olio di semi di arachidi, zucchero, cioccolato bianco e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le caramelle rossana e le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8 mettiamole da parte senza lavare il boccale mettiamo lo zucchero Facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le nocciole ed azioniamo i bimbi per 30 secondi da velocità 6 a velocità 10 unire sul fondo del boccale con la spatola ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 6 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola Ed azioniamo nuovamente il bimbi per due minuti a velocità 6. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il cioccolato bianco ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 7. Uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le caramelle che abbiamo polverizzato, la vanillina, il latte e l'olio di semi d'arachidi. ed il bimbi per 7 minuti, 50 gradi, velocità 4. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Omogenizzare per un minuto a velocità 10 versare in barattoli con chiusure ermetiche e lasciare raffreddare Crema spalmabile di caramelle rossana. Si conserva in frigo per due settimane. Grazie e alla prossima ricetta!